I do a MBC 뉴스 박진주입니다. La nostra è un'unica vita di Buona mattinata, grazie di essere qui, a nome di Vita Trentina Editrice, del nostro staff anche editoriale, c'è qui anche l'editore Marcello Predelli, do il benvenuto a voi per questa attesa presentazione e anche a quanti ci seguono attraverso la diretta sulla nostra pagina Facebook o vorranno magari in futuro rivedere online la presentazione che è sempre un momento di incontro con chi viene per sentire l'autore, per confrontarsi, per avere qualche anticipazione è sempre un momento culturale che ben s'addige anche alla sede di questo polo diocesano, vigiliano Tracce nella nebbia è un libro prezioso, uno strumento di confronto e di ricerca direi anche un veicolo di speranza e uno stimolo all'impegno sono un po' le parole che contraddistinguono anche, molti di voi lo conoscono, eh, la vita, la passione di Vincenzo Passerini che, eh, che ha voluto in questo libro raccogliere 100 storie di testimoni. Come l'ha fatto, perché l'ha fatto, lo scopriremo in questa ora, anche con l'aiuto di Marco da Milano, direttore dell'Espresso con cui ci collegheremo online da Roma e con l'aiuto di Marianna Malpaga della redazione di Vita Trentina eh, a me preme anche a nome degli editori dire eh, che eh, questo libro arriva bene a diradare provare a diradare qualche nebbia in questo tempo d'avvento poiché eh, le parole del profeta Isaia che parla di un mondo appunto avvolto una nebbia che avvolge le nazioni e quindi eh, in questo clima ci avviciniamo a questi cento personaggi che eh, passerina preso da ogni angolo del mondo, dal secolo scorso fino ad oggi, da varie professioni come sentiremo, da varie estrazioni sociali. Vorrei mettere in evidenza tre motivi perché questo libro lo sentiamo particolarmente nostro, probabilmente poi... Marcello Predelli e Simone Berlanda, che ha avuto tanta parte in questo libro, potranno aggiungere qualcos'altro. Il primo è un libro che nasce da un giornale, nasce da un, dai lettori del quotidiano che hanno apprezzato queste storie che in piena pandemia, dal marzo 2020 al maggio 2020, Passerini ha distillato con contagocce ogni giorno sulle pagine del Trentino. Eh, sono uscite una quarantina di queste storie col titolo Testimoni in un volumetto che era stato messo in vendita, in quasi un standbook, e purtroppo però nel gennaio 2019 il giornale è stato improvvisamente chiuso e eh, abbiamo apprezzato la scelta eh, dell'autore che è espressa in una nota di sottolineare con la dedica di questo libro ai colleghi del Trentino l'importanza eh, di un giornale e anche il vuoto che questa chiusura ha provocato. Eh, di impegno Pazzerini ha ripreso quelle 40 storie, le ha fatte diventare 100, più che raddoppiate, le ha eh, omogenizzate ad una stessa eh, lunghezza con la sua eh, meticolosa cura eh, grafica e ce le ha consegnate. Con qualche altra scelta siamo arrivati a questo libro che è edito appunto con il marchio V Trend, che è il marchio per la diffusione nazionale di avvenire. Come dice Simone Berlanda già le richieste che abbiamo avuto nella cosiddetta prevendita sulla scheda dell'autore ci fanno capire come non è un libro assolutamente trentino ma è un libro che potrebbe stare nelle scuole e nelle biblioteche di tutta Italia. L'altro motivo è che fare un libro con Vincenzo Passerini è un'esperienza molto formativa perché la sua eh, bibliofilia, la sua passione per il testo scritto, eh, per la cura di ogni particolare ti prende, ti contagia, ti fa, ti fa crescere eh, in particolare per l'uso delle fonti, eh, per la cura della parola, eh, questa eh, parola che poi si serve anche delle parole di altri e soprattutto dei libri di altri per cui le pagine forse ancora più importanti di questo libro sono le ultime 30 nelle quali c'è una bibliografia, eh, sitografia in cui ci sono i link, le fonti per conoscere, per saperne di più da questo punto di vista potremmo dire che questo libro raccoglie anche altri precedenti non sto a fare la lista dei titoli, eh, testi che ha pubblicato o curato Passerini potremmo dire quasi che è un po' il libro dei libri passeriniani, se non esageriamo, ecco, e quasi una, una matrioska che ne contiene molto altre, questa immagine della Matriosca mi fa pensare ai tanti personaggi dell'est, della letteratura d'oriente, che troviamo fra questi cento, quindi un'operazione entusiasmante per noi, Vero Marcello e Simone, eh, formativa, abbiamo anche un pochino discusso, ma poco sui particolari, pochi paragrafi, proprio i paragrafi e, e, e poco altro insomma. E poi c'è dentro anche una, uno stile molto, molto personale, lo stile che anche i nostri lettori di vita trentina apprezzano da quando Passerini è diventato anche in seguito della chiusura del Trentino nostro editorialista ogni 15 giorni, questo stile che è mutato anche nel tempo che adesso è molto secco, eh, pungente, preciso, eh, essenziale e che utilizza anche in queste, che è, sarebbe riduttivo, definire schede biografiche. Sono dei piccoli racconti, io preferirei definirle, non so se lui sia, se l'autore sia d'accordo, delle miniature. Nelle miniature tutto è piccolo, però anche estremamente preciso, curato no? eh, appunto il, il cesello Ecco, queste miniature che spesso mano a mano che le avvicini ti fanno vedere le cose grandi che ci sono dentro e quindi insomma mi fermo qui perché sennò l'artista autore si, si, si ribella però lasciatemi ancora dire che eh, in questo libro che vede nella testimonianza il faro per aprire nuove strade c'è anche un po' lo spirito della nostro, del nostro sforzo editoriale. E Un mese fa c'era anche qualcuno di voi, abbiamo presentato qui altre 72 storie che hanno in comune questo indicare un tracciato, una speranza, ma anche avere una, dimostrare una, una comunanza tra le vocazioni al Vangelo e le vocazioni all'uomo. Le vocazioni alla comune umanità, per richiamare un altro termine, passerinieri. Ecco, in questo libro c'è molto, questo incrocio, questo incontro, eh, in, che è diventato nella storia anche scontro, no? Purtroppo, ma che eh, alla fine noi possiamo comporre in un inno alla vita. La parola a Marianna, che prima di dialogare con l'autore ci dirà anche come ha trovato nel suo sguardo questo testo. Grazie. Allora, si tratta sicuramente eh, di un insieme di biografie, di storie, appunto di testimoni che hanno lasciato un segno in modo diverso ma eh, con un'idea forte eh, e sicura eh, aiutare eh, la comunità in un presente incerto come quello che ha visto nascere eh, queste biografie. Biografie che forse sarebbe meglio leggere di giorno in giorno un po' come sono state presentate alcune insomma, ne sono state presentate sul quotidiano Il Trentino e quindi lo stile, eh, concordo, è secco, asciutto, diretto, però senza giri di parole come secondo me dovrebbe essere eh, un libro, come dovrebbe essere un articolo, eh, comunicare direttamente a tutti e a tutte eh, quello che si vuole dire senza troppi fronzoli. E quindi io partirei semplicemente eh, chiedendo come è nata l'idea di queste biografie che appunto sono uscite sul Trontino e che poi appunto si è voluto raccogliere in questo libro edito da Vivian. Buongiorno a tutti. Buongiorno e... E grazie per essere qui, perché è sempre, per sempre insomma, prenotarsi, venire qui sabato mattina per ascoltare la presentazione di un libro è un atto nei confronti di chi l'ha fatto, di chi l'ha pubblicato, di chi l'ha presenta, di estrema generosità e sensibilità. Quindi grazie di cuore a voi che siete qui, grazie all'editore che no, no, all'editore che l'ha voluto pubblicare, al trend. E, Cello, Diego, Simone e tutto lo staff. Sono molto contento di aver pubblicato questo libro con loro, e sono un piccolo gruppo che lavora tanto, con tanta passione, eh, anche, anche professionisti, esterni, giovani. Eh, C'è cioè, dietro un piccolo mondo di persone che ha grande passione e che lavora con me quindi è bello anche che ci sentiamo tutti partecipi di, di, di, questo, di questo progetto grazie a Marianna per la sua introduzione cerco di rispondere a, alla sua domanda ma durante la, la prima fase della pandemia nel marzo del i terribili mesi che pensavamo poi di, di, di aver lasciato alle spalle perché purtroppo si, si fanno vedere come com questo, questo terribile male non è stato ancora rivellato però pensavo e lo disse il direttore ma noi, noi, non si può riempire il giornali tutti i giorni di notizie di Covid Bisogna anche raccontare storie che possono dare alle persone non le illusioni di speranza ma storie vere di persone che in situazioni di difficoltà e di dramma hanno cercato di rispondere e quindi senza voler far finta di non vedere la tragedia che ci sta attorno ma vivere la tragedia anche attraverso le storie di persone che hanno vissuto magari analoghe tragedie o, o tragedie del peggiore, pensiamo soltanto agli stermini, nei gulag, nei lager eh, no, del Novecento, e che però hanno saputo viverla, viverla questa tragedia in una maniera anche di responsabilità personale, di apporto positivo, di impegno per gli altri. E quindi la mi ha detto sì, facciamole queste storie. E mi sono messo a scrivere queste storie ogni giorno, naturalmente lavorando tantissimo. Naturalmente erano storie che non tutte, ma in gran parte, io avevo sedimentato nel corso degli anni. A volte avevo scritto sul margine, oppure avevo scritto anche ladige, perché per tanti anni ho scritto sull'Adige. Le avevo anche raccontate, oppure le avevo lì in un cassetto. E, e quindi. Questo è stato il perché sono nati questi profili eh, che poi sono raddoppiati nel libro perché io avevo in mente di fare la seconda serie tanto è vero che alcuni grandi personaggi non li avevo messi nella prima serie perché non volevo che ci fosse una serie A e una serie B ma che forse, ci fossero due serie di pari importanza. e quindi ecco per questo motivo è nato il libro sono nati prima gli articoli e poi e in questo libro vengono presentate vite uh, di secoli diversi vite eh, che appartengono a aree geografiche diverse, vite di uomini e donne, a dimostrare forse che la cura non è una proprietà solo femminile, ma è, può anche essere eh, maschile. Molto spesso si dice che la cura è per le donne. In questo libro ci sono uomini e donne che hanno dedicato la vita alla comunità. Mar Mariana Rovesce, <ride> in termini consueti del dibattito, e eh, quindi dice: Ma ci sono anche per gli uomini che cheppure ed è così ed è così perché ehm, da, da pensare al primo profilo il primo profilo sono messi in ordine alfabetico quello della È eh, quello che viene definito l'apostolo apostolo e testimone le persone senza dimore quello che ha insegnato a, a, al mondo che era inaccettabile che le persone dormissero per strada senza che nessuno eh, badasse a loro ancora oggi anche nella nostra città anche nel nostro Trentino persone dormono per strada ci sono tanti che, che si curano di loro però questo scandalo delle persone private del diritto di una casa di un letto di... continua a permanere le nostre società sono diventate più ricche, più forti, più potenti, ma le persone senza dimora sono 50.000 50 in Europa. E muoiono, ne è morto uno anche ieri a Roma, l'anno scorso sono state 10-12 le persone senza dimora che sono morte in Italia. Si muore di freddo, si muore di abbandono in queste società dove sono piene di mercatini, di mercato, di fiere, di queste. No, e eh, eh, eh, si continua a morire. Però sono anche le storie no? di Don Dante Clauser, che è un altro profilo, è un altro figlio dell'abbe Piero, fratello, no? infatti si sono anche incontrati nel corso della loro vita, in un'altra delle storie, e anche loro si sono presi cura delle persone ferite, eh, però, ecco, tanti uomini che si sono presi cura in, in, in tanti modi, Penso a Johannes Lenzius, il difensore degli, degli Armeni durante il genocidio, questo tedesco, un no, missionario protestante laico tedesco, eh, figlio di uno dei più grandi egittologi del, del, del, dell'Ottocento, eh, che, che è in Armenia in missione, vede. Ancora alla fine dell'Ottocento, i primi genocidi degli armeni, che poi ritroviamo nel grande genocidio durante la prima guerra mondiale fino agli anni venti. E lui si prende cura degli armeni dimenticati e va contro il popolo tedesco, e soprattutto il governo tedesco, alleato della Turchia, responsabile del genocidio, che non vuole che si parli di questo. E lui è perseguitato in patria pubblica il primo rapporto sul genocidio degli armeni, su queste deportazioni, facevano morire, prima ancora delle, delle totes marce, marce di, di, del, del, dei lager, del nazismo, le, le grandi marce per far morire le persone lungo i tragitti, no? e quindi questi bambini, queste donne che morivano, e lui vede questo genocidio e vuole perfino incontrare, ed incontra Ander pascià uno dei, dei, dei grandi triumviri che governavano, dei giovani turchi che governavano l'impero turco, e il grande incontro, scontro, dialogo tra, come mi chiamo io, la colomba, che è Johannes Lepsus, il falco, che Bel Pashan, che poi ha raccontato nel grande romanzo storico, i 40 giorni del Mussadag, no? di, di Zwei, e, e lui fino alla fine deve fuggire dalla Germania perché il primo rapporto sul genocidio degli armeni è sequestrato dei tedeschi e lui fugge e poi la malattia lo porta a Merano, muore a Merano ed è sepolto nel cimitero di Merano. E io scrisse per l'Adige un reportage su, su Lepsus alcuni anni fa, un Lepsus che era poco conosciuto e nel, nel, nel, nel grande mausoleo dell'olocausto Armeno, che c'è in Armenia nella, nella capitale, c'è un pugno di terra della sua tomba del cimitero di Merano che è stata deposta lì da Piero Kuciukian, che è uno dei grandi narratori del genocidio armeno, figlio di un medico armeno in esilio che era venuto ad Arco in Trentino ed ha operato per 40 anni come medico ad Arco in Trentino. E Kuchukian è nato ad Arco, è diventato medico, adesso è a Milano da tanti anni, eh, collabora con Giardino dei Giusti, e, e lui ha portato un pugno di terra de, de, della tomba di Merano, l'ha portato. Vabbè, ho voluto raccontarvi anche questa storia di, per, per far capire anche come anche nella nostra piccola terra Attraverso le storie di queste persone, ma vale anche per Langer, vale per Katina Gubert che è morta in, uccisa in Burundi, vale per il dottor Carlo Spagnoli che ci ha lasciato poco tempo fa, che ha dedicato eh, una vita all'Africa, vale per Don Lindner, altro testimone a al missionario, ecco, questo è o per, per, eh, per eh, eh, Joseph. Franz Josef, eh, Maier Nusser, eh, no. nella nostra piccola realtà si incrociano attraverso queste storie i grandi drammi del Novecento: dalla fame in Africa al genocidio degli armeni, a, a, alle, alle, a, alle grandi situazioni di, di, di guerra civile, ecco. Quindi anche i nostri testimoni trentini, anche i partigiani della Resistenza, Eugenio del Impera, Gian Antonio Manci, uh, ora Eveglia, no? queste nostre storie che incrociano i grandi drammi e anche noi oggi eh, no? incrociamo i grandi drammi del mondo e anche noi oggi abbiamo i testimoni che non sono soltanto in giro nel mondo, in Africa ad impegnarsi, ma sono anche nella nostra realtà, attraverso il volontariato, attraverso le organizzazioni, ce ne sono anche qui in sala, e quindi anche questi testimoni, le loro storie, a volte persone semplici, no? Eh, ricordo anche la Nadia De Munari assassinata di Vicenza, la volontaria assassinata in Perù dell'Operazione Mato Grosso quest'anno, no? Una storia bellissima, struggente, perché è stata uccisa da una delle persone aiutate dal Mato Grosso, come Don Margesini, ammazzato no? eh, all'inizio, un, un anno fa, quasi esattamente un anno fa, a settembre mi pare, no? Si occupava delle persone senza dimora, una persona semplicissima, ed è stato ucciso da uno di loro. No? E quindi queste, questi testimoni di oggi, di ieri, qui da noi, altrove, che incrociano i grandi drammi, sono persone di, di, di una anche. Che rappresentano i nostri volontari, la Nadia De Munari una, era una delle tante volontarie, come ci sono anche in Trentino, che sono in Africa, che sono in America Latina oggi, che vanno nel volontariato internazionale. E, è ancora è stata uccisa a 50 anni, dopo 30 anni, con i bambini eh, che, che, che li aiutava nella scolarizzazione, nell'assistenza negli ultimi anni nella grande baraccopoli no? e ancora dopo 30 anni di volontariato lei non, non riusciva a darsi pace per le sofferenze e le violenze che pativano, che pativano questi, questi bambini e, e sono storie comuni di tante persone che ci sono anche tra di noi ecco, volevo che anche queste storie rappresentassero anche i testimoni semplici di ogni giorno che continuano ad esserci nelle nostre realtà, continuano ad esserci e quindi, insomma, è anche questo, anche loro ogni giorno segnano tracce nella nebbia tra tante difficoltà, ma queste storie per fortuna continuano a nascere grazie a tante esperienze di associazioni, di gruppi, di famiglie della nostra comunità Sì, sono storie appunto di persone anche ordinarie talvolta e di persone con delle proprie fragilità e consapevoli dei propri limiti, eh, per esempio all'inizio è nominato Don Dante Clausere di cui ricorreva qualche giorno fa l'anniversario della nascita e mi è venuto in mente che Osvaldo Filosi sulla pagina Facebook del sito d'incontro pubblicava un ricordo di quando era giovane volontario del punto d'incontro e una delle frasi che ricordava di Don Dante era di persone indispensabili nel pieno il cimitero. Eh, cioè siamo tutti, come direbbe Zaro Calcare, di cui è uscita la serie poco tempo fa, eh, fili d'erba, dobbiamo essere consapevoli delle nostre, dei nostri limiti. Anche una persona straordinariamente conosciuta come Madre Teresa di Calcutta, eh, appunto nel libro eh, viene riportato l'episodio di quando scriveva il Vescovo e diceva anche io dei momenti bui, anche io a volte non riesco a trovare Dio, a trovare la forza. Langer stesso, un personaggio che adesso ricordiamo con, con affetto, con, eh, con importanza per il suo impegno anche nei Balcani, eh, ha avuto eh, dei momenti tragici come appunto, la, la sua fine. Insomma. Quindi sono persone deboli, in un certo senso, oltre che forti. Sì, grazie per questa domanda, perché tocchi un punto anche fondamentale del, del, di come ha voluto raccontare queste storie. Non sono persone perfette. Infatti, il profilo Pierre, che è il primo profilo, ma lui stesso dice dei, dei, dei tragoti di, di obbedienza, di castità e di, e di povertà quello di povertà sono stato sempre fedele, sugli altri due no. E nella vita, pensiamo agli ultimi anni, era uscito con alcune stravaganti posizioni, aveva sostenuto, lo cito nel libro Il problema di spazio, parla solo di posizioni, eh, difendendo l'amico Roger Garodì, eh, questo filosofo no, che veniva dal marxismo e che poi ha preso strade molto personali, singolari, era dire di, addirittura si era lasciato andare ad espressioni negazioniste e E la Beppierre l'aveva difeso, non tanto, l'aveva difeso in quell'occasione e si era ricevuto giustamente una valanga di critiche, no? E di dire ma hai perso la testa? No? E, Però... Lui stesso, e la frase che conclude quel profilo è questa, lui dice sempre non bisogna aspettare di essere perfetti per fare qualcosa di buono. E questo è un po' uno dei fili conduttori. Non sono, non sono perfetti. Ma neanche, ma neanche i santi del calendario sono perfetti, anche se vengono raccontati spesso no, nelle geografie. Come, come non sono. Ecco, giustamente... Arianna ci ricordava madre Teresa di Calcutta io ho voluto proprio ricordare nel profilo come uh, no, di questa grandissima donna che ha fatto delle cose straordinarie perché sono andate a raccogliere i moribondi abbandonati per le strade di Calcutta portarseli in casa pulirli, lavarli, assisterli non chiamare la Croce Rossa ma prendersi cura raccoglierli, portarli dentro e seguirli poi aiutata da altri, ecco, ha fatto delle cose di, assolutamente grandiose. Però dopo la sua morte sono state pubblicate dal curatore, fra l'altro dal postulatore della causa di beatificazione, le sue lettere al suo vescovo, dove lei, con una sincerità e un coraggio sbalorditivo, ti dice, ma guardi che io spesso sperimento la notte, io Dio non lo sento, non lo trovo. E, e quindi queste notti, ma lei lo scrive il suo vescovo, e, il libro viene pubblicato, quindi anche i santi sperimentano la notte della fede, come gli eroi sperimentano la paura, no? Romero che è stato ucciso, il vescovo di Salvo che è stato ucciso perché aveva alzato la voce contro le repressioni e i crimini dell'esercito, aveva paura di morire. Non sapeva di andare incontro alla morte denunciando quei crimini e la morte è arrivata puntualmente. Ma lui lo diceva, lo scrive. No? La sua paura non la nascondeva, aveva paura. Le persone hanno paura di morire, gli eroi hanno paura, i santi sperimentano la notte della fede ma i testimoni sono questi ci fanno capire come noi non siamo chiamati ad essere sempre santi belli, buoni, giusti siamo dei poveri diavoli tutti i testimoni hanno dei momenti della vita e qualcuno trasforma tutta la loro vita in qualcosa che va oltre le loro debolezze e sono capaci di, di trasformare in un contesto di debolezza anche personale, una delle preghiere di Madre Teresa più belle è quella che dice, quando, no, eh, quando mi sento abbandonato, aiuta qualcuno. Quando hai il peso della croce sulle spalle, dai una mano a qualcun altro cioè la risposta al tuo buio, al tuo peso così non è quella di crogiolarti questo, è quella di rispondere con un supplemento di amore, di generosità e di altruismo Mandela comincia la sua esperienza no. lui comincia il profilo di Mandela ricordando che Mandela è un guerrigliero mancato lui aveva convinto il partito del congresso del Sudafrica, dei, dei, dei neri, che era un partito fondato sul pacifismo e sulla non-violenza. L'Uturi, il grande leader del partito, era un grande leader non violento. Mandela l'aveva convinto a un certo punto, eh, negli anni 50, che bisognava passare alla violenza perché non si otteneva nulla e allora aveva fatto un giro in, in Africa, in sette paesi che si erano, eh, che si erano liberati dal colonialismo per cercare aiuti per sostenere un'organizzazione di guerriglia che a un certo punto il partito del congresso gli aveva consentito di organizzare. E lui è andato in Etiopia ed ha imparato a sparare da un colonnello etiope che aveva combattuto con gli italiani quindi lui rientra in Sudafrica dopo questo viaggio pronto a fare la guerriglia e viene arrestato in quel momento e finisce in carcere e si passa un quarto di secolo in carcere e in carcere trasforma il guerrigliero nel più grande riconciliatore che la storia abbia conosciuto dopo Gesù Cristo, dopo Gandhi, no. lui ha fatto cose impossibili, ha aperto il dialogo con l'altra parte in prigione, con i razzisti, quando sembrava inaudito e ha fatto da... Il, il, un, è diventato un grande maestro di riconciliazione con la Commissione per la verità, eh, la giustizia e la, la riconciliazione. Che metteva a dialogare le vittime e i carnefici, ha fatto un'operazione di giustizia e di pacificazione di impressionante dal punto di vista delle persone coinvolte. Ma un Iero era partito. Ogandi, ecco. ecco, concludo, arriva, arriva in Inghilterra, arriva in Inghilterra a 18 anni che è un vegetariano per obbligo, per niente convinto è quasi atero eh, veste all'inglese quando va agli incontri si mette addirittura il frate quelle cose lì insomma eh, fa il signorotto no? e in Inghilterra incontra in traduzione inglese i grandi testi dell'induismo e diventa un grande no? e poi impara la non violenza leggendo Tolstoi, impara l'impegno sociale leggendo i testi dei socialdemocratici laburisti inglesi impara, e torna poi, va in Sudafrica e comincia le campagne della non violenza, avendo imparato in Europa a scoprire la, i propri immensi tesori della spiritualità indù e anche la non violenza, e diventa. Il matto, la grande anima, la più grande anima pacifista e non violenta, è grazie a questa conversione. Sono storie in evoluzione, le storie cambiano, le storie evolvono. Grazie Vincenzo, oltre a scrivere storie le racconta anche molto bene, poi notate come più che del libro parla dei personaggi del libro. Bene, entra nella nostra sala del vigiliano, ma anche la barba inconfondibile di Marco da Milano che ringraziamo con il suo maglioncino anche inconfondibile. grazie direttore, noi siamo qui al Polo Culturale Vigilianum della Cidiocesi di Trento per la presentazione di questo volume, c'è anche il responsabile del Polo Don Andrea De Carli che eh, ringraziamo, sappiamo che questo è un po' anche il suo mondo di origine, la sua attività giornalistica è cominciata dentro l'azione cattolica, da vent'anni lei è all'Espresso da 5 e direttore. Noi ci scusiamo di averle rubato tempo oggi, fra tanti impegni, ieri era propaganda live, e anche il tempo per scriverci questa splendida prefazione. La ringraziamo davvero, e, anche perché in questo periodo era impegnato nella eh, ultimazione, nella presentazione del suo libro di cui parleremo fra un attimo, Il Presidente, con la nave di Teseo. Quindi ha preso del tempo per queste storie ma la prima delle quattro domande che abbiamo preparato per lei è proprio questa che cosa le ha dato nella vita che immaginiamo tumultuosa del direttore di un grande settimanale eh, ospite di molte trasmissioni televisive, che cosa le ha dato la lettura di queste 200 pagine? di eh, tipo eh, intellettuale o spirituale eh, sono incontri personali questa mattina un documento piccolo mi è arrivato due giorni fa stavo pensando a chi di questi luoghi ho avuto la fortuna di incontrare persone Ho conosciuto più e sei ultimo, soprattutto ha consigliere di strada, ehm, che, che ho avuto eh, la fortuna di incontrare di frequentare soprattutto negli ultimi anni della sua vita. La prima stanza si è tantissimo in questi. In questi mesi, il lunedì era il 12 dicembre, era la giornata di diventino il saluto del di... nuovo. E, e grazie a voi che, eh, eh, non c'è, oppure eh, c'è, perché è eh, grazie al saluto di Maria di questi nomi che questi molti non si sperano. Quindi se, io non voglio dire, tutto fa me mi dà la possibilità di, di incontrare una prima volta di contrare eh, queste persone, questi uomini e queste donne che sono stati segui luminosi. In, Mentre in, la storia di Vincenzo diceva sulla carina, eh, ci sono sconfitto, ci sono l'incaduto, eh, il personaggio parla anche in questo, non solo più la geografia di queste persone. Stiamo raccontando delle geografie nella loro complessità, anche nella eh, densità di una scrittura breve, eh, questo è sicuramente uno dei libri di Vincenzo, che però riesce a utilizzare e a trasmettere E poi la seconda cosa è la possibilità di, farvi, di continuare a incontrarmi, è la possibilità di continuare a sentire la rivoluzione di eh, cui c'è stato più bisogno. Eh, anche se voglio dire che una delle cose che mi è piaciuta di più del libro e della scelta dei nomi è che possiamo vedere po' il nostro tempo, tra i costituiti vent'anni del nuovo secolo, del nuovo millennio, producano inesorabilmente... In, in tra i due nuovi testimoni e questo in una guerra di là della speranza perché la, la catena della testimonianza, la catena eh, quindi dell'essere persone, eh, rispondendo a delle figlie, la Francesca Cabrini e eh, Gino Strada che sono eh, non è, non è molto cambiato, ma è il di mio tipo interessato è molto perso di Ottito, la questa molto casuale degli ordini dei nomi che portavano da eh, mondo all'altro, da un secolo all'altro e quindi lo scuso sono molto diverso, eh, questa eh, catena di malità non si interrompe, non si spersa e quindi noi.. Abbiamo la possibilità di incontrare le persone nuovi, quindi, abbiamo la possibilità di incontrare la voce di questi loro delle loro storie, delle loro generazioni. E abbiamo la possibilità di riconoscervi nel presente, quindi, eh, ad affrontare le vissute che cioè conosciamo e a rispondere alle domande che noi stessi, noi stessi siamo convinti. Direttore. Ecco, nel libro ci sono anche alcuni giornalisti, da Focherini a, a molti altri, e qui in sala anche sono presenti alcuni colleghi che, che ringrazio per l'attenzione a questo libro. In che modo il giornalista oggi ci dica qualcosa che può così sostenere la categoria messa sotto accusa? No? In che modo il giornalista oggi può essere davvero testimone? Lo chiedo ad uno... Come lei, che tutto sommato ha scelto anche di stare nei salotti, no? di quella che molti vedono come una casta, nel chiacchiericcio televisivo. Sì, eh, se vado a vedere i nomi nel senso Assoluto, eh, sono, intanto sono quasi tutti eh, stati uccisi. Eh, il di vari altri fanci nazionali, a parte che parlava della polizia a Malta, Anna Conte, che è stata uccisa in Russia e per cui è passato un video con Andromeda, la data del 9 maggio 1978, in cui il grande fatto storico spartiato eh, della storia repubblicana è l'omicidio del presidente della BCE, il eh, corpo ritrovato sulla teoria tra Palermo e Cinesi e poi Tina Lorini di cui eh, in questi giorni si torna a parlare perché cioè, è morta il 22 dicembre 1991, è scomparsa 30 anni fa, eh, che è, eh, in, su Google qualcosa che tutti vedono e che tutti fanno finta di non vedere, cioè una rete di pubblicità che porta a una catastrofe, alla catastrofe di Mendalone o Mendalone. Um, sono figure eh, certamente molto diverse da da di Filippi, e Farotti, Televisivio, che io mi provo. Eh, a sollevare um, però mettono insieme um, ci aiutano a pensare al giornalismo come ancora eh, non soltanto eh, un prodotto ma anche eh, una soggettività eh, è uscito in queste settimane un libro della mezzi di, di New York Times oggi va non solo e si titola anche tanti in verità, in cui viene detto il luce povero, questo appunto in America ma anche in Europa, anche in Italia, il giornalismo è anche un un'opera industriale che affronta le grave crisi industriali come taglia le, le relazioni per perdita di senso per perdita di identità e deve sempre più considerare un prodotto cioè una merce da vendere da vendere nel mare magno digitale ma se questo è il giornalismo eh, la collaborazione fra cioè il pericolo perché viene non solo i mercati di verità ma anche più storie, di verità altrui, non della verità, ma di verità parziali come possono essere parziali le tizioni, le cose di produzione, le inchieste, ehm, le, le storie, e tutto contribuiscono però a costruire la terra al più tessuto di un paese democratico, senza ricorso la democrazia incontra i problemi la democrazia va incontro alla malattia e allora eh, queste figure ci dicono proprio per che il giornalismo è ancora queste soggettività eh, opera intellettuale costruzione di in reti di senso costruzione di storia pensiero critico e eh, eh, eh anche eh, se mi posso permettere di eh, aggiungere altre professionalità cioè migliore nel trattare le notizie e nel ehm, ehm, restituirle al lettore, all'ascoltatore, al telespettatore così come facevano eh, tutte queste figure che sono state ubicate. Sì, non sono più soltanto questi del coraggio di cercare la verità che hanno da un giornalista, ma anche più di due di una precisione di mestiere cioè che è esattamente quello che spaventava eh, i mandanti e di tutti questi colleghi, li chiamo così, con, con una certa eh, emozione. Così eh, come eh, a spaventare eh, la mafia o i terroristi neri era non solo il coraggio, ma anche il io, rumore io, di Giovanni Falcone, di Paolo Morsellino, eh, di Mario Amato, di Rosario Diratino. Eh, non c'è un testimone. Che attraversi la storia mettendo i suoi migliori talenti eh, nella, nella battaglia, nella buona battaglia che combatte. E, e, e quindi, quando come, come poteva sempre dire: Ginostrada sarebbe stato è un grande di mondo, no? Ginostrada è, è stato un grande di mondo, è stato un grande di mondo perché ha deciso di destare la sua intelligenza, il suo talento la sua manualità su una di una sola di un fronte diverso davanti solo lei. E di poi tutte le sue figure che sono indicate sono dei grandi giornalisti, sono dei giornalisti che eh, hanno indicato delle strade e hanno permesso quindi all'età al mio paese di qualcosa <coughs> di più e quindi di illuminare. Non hanno scudo, quindi anche questo sono letteralmente le tracce di una nebbia. Grazie direttore. Poi sì. noi ci dobbiamo veramente nascondere con le... Con dietro le figure come queste e far sì che ci sia una di credibilità, di fiducia dei giornalisti, ma forse dei cittadini certamente, non possiamo dicendo diciamo, le queste figure. Quindi il paese di è concluso, in cui il giornalismo ha pagato un prezzo altissimo, perché vincenzo i altri nuovi, per cui potrei continuare travelli, barco, covardi, ehm, eh, a mettere Carlo Cacavelli, o Marco Tovaggi, Giuseppe Sava. ci sono è Scusate, in questo paese purtroppo tanti figli sono stati invitati a fare il loro lavoro. Grazie direttore. Lei ha giustamente cominciato il gioco che noi faremo dopo di capire chi manca in questo libro e che faremo con l'autore. L'ultima domanda eh, riguarda invece quest'altro libro, il suo libro Tricolore, il presidente, in cui ripercorre dall'inizio della sua carriera, quando a 16 anni entrò per la prima volta in Quirinale ripercorre la figura, l'istituzione del Presidente della Repubblica attraverso i volti degli uomini che l'hanno ricoperta. Ebbene, c'è un intrezzo con il libro di Passerini perché nell'ultima pagina lei dice che il Presidente ha questa capacità di guardare oltre attraverso la nebbia e che dovrebbe essere poi la qualità di ogni politico e di ogni statista. Ecco, telegraficamente, chi vorrebbe lei che fosse il nuovo Presidente e chi invece sarà? Ma non saranno, quindi neanche mi divido ci sarebbero tanti uomini. No. Mi piacerebbe sarebbero in radio, mi piacerebbe gustare per i boschi. Tanto che mi Tanto solo, solo tre, anche di... Eh, c'erano cioè anche impact un una storia di esperienza diversa. Eh, ci sarà, almeno, io, per questo momento il favorito si chiama dei perché mi una grande nazionale se la maggioranza non scelga i nomi il numero della per capirti. Poi su questa questione, sono lo la maggioranza con il dottor Mattarella, il visibile custode delle istituzioni, lo definono perché un battiato, e, per tutto, è una persona di cui si ha combattiato, si fidano di Mattarella, e il dottor Pedro ha esercitato una difesa della Costituzione repubblicana spesso senza sbagliarla, senza andare un po' a vedere, in un certo periodo, con una certa miseratezza di elementi del suo carattere ma tutta diventano anche un messaggio e quindi qui c'è anche un messaggio di testimoni di testimoni sono delle braccia nuovamente quindi fanno luce ma a volte sono anche delle silenziose e invisibili infrastrutture dei segni che ci aiutano a camminare e spesso rinunciando alla loro visibilità, e eh, purtroppo molto spesso rinunciano anche alla loro vita. Quindi, eh, un uomo che è un vertice cioè, dello Stato, che è già una funzione in questo senso, eh, nel, nel senso di esserci e di cogliere tutti gli elementi di frattura di laterazione della nostra società, cercando cioè, di riuscire a farlo in modo silenzioso e sì. Grazie direttore, a nome di Dita Trentina, la nostra casa editrice, la attendiamo a Trento magari a presentare il suo libro. Ora la vuole salutare però anche l'autore. Ecco, buongiorno, ciao, ciao, ciao. ciao. Marco e volevo ringraziarti per questo collegamento innanzitutto, eh, ovviamente, ovviamente per la prefazione, per la densa prefazione sul significato della testimonianza. Però volevo anche ringraziarti per come sul settimanale l'espresso che tu dirigi stai affrontando la questione dei migranti e dei profughi che, come sai e che qualcuno dei presenti sa, mi sta anche particolarmente a cuore. Perché credo che il tuo settimanale, anche in questi ultimi numeri, no? penso anche a quell'immagine della sepoltura nel bosco. Eh, di copertina, sì, eh, di, di, in, quel, in, quel, in quel dolorosissimo confine a destra. Delle, ecco, stai affrontando sia personalmente, ma anche con bravissimi giornalisti come Francesca Mannocchi, come altri, e dando rilievo e spazio, eh, veramente, e informazione di altissima qualità su questo tema. E volevo ringraziarti di cuore anche per questo. Grazie, Giovanni, ci sarà un giorno di venerdì. mi ha portato molto bene in occasione del consiglio tra Ulri e eh, Serbia, che è completamente dimenticato, però è centrale per me. Io, io ho pensato che sarebbe stato il tratto più campionato della mia direzione, del mio percorso di direzione, non, non, non ha senso dire che sarei direttore di un giornale, se io entro eh, la realtà, i tempi e questo è un tempo di, di, diretti, di, di raccontare. Grazie ancora e buon lavoro allora in questa direzione. Sì, un se, abbiamo, se abbiamo anche noi alla conclusione, ci tenevo eh, a ringraziare molto anche quanti ci stanno seguendo, sono molti su, su Facebook questa diretta che poi rimarrà come traccia di questa giornata e ringrazio anche molto il nostro Giovanni Mercioli della redazione di Vita Trentina che ha curato questi eh, collegamenti che sono poi essenziali. ecco, volevo anche sottolineare come un libro come questo potrebbe essere utilizzato anche nelle scuole, nelle agenzie formative, perché davvero si presta anche questo strumento didattico. A questo punto eh, mentre gentilmente Passerini risponde ad una domanda della RAI forse possiamo aspettare ancora un po' no, facciamo il Facciamo dopo, benissimo. Marcello Tredelli, amministratore delegato di Patrentina Editrice, con editore. Grazie a tutti, grazie a chi ci ospita, a Gigliano, grazie a Vincenzo. Eh, perché questo marchio nuovo editoriale non voleva essere una scatola vuota, e, e Vincenzo questo lo ha capito, lo ha capito molto bene. E pochi giorni fa. Eh, presentavamo nella stessa sede eh, il libro dell'amico Paolo Vizzi su, su, per Giorgio Cattani. Che senz'altro possiamo definire un testimone, lo troveremo nel prossimo, visto che abbiamo escluso un po' troppe persone. Vincenzo, ti invito già fin d'ora a scusare la perché la, la, la marchetta pubblica funziona bene, perché sennò poi Vincenzo, <ride> Eh, lo ringrazio soprattutto perché eh, ho, ho questa immagine quando, quando qualcuno ha un progetto è un po' come un mosaico eh, composto da tante piccole tessere musive questo libro è una delle tessere ma sono poche le persone, al di là di quelle che l'hanno in testa che riescono a capire qual è l'immagine che verrà fuori semplicemente dalle prime tessere che sono state disposte Ecco, Vincenzo secondo me è uno di questi, perché questo libro, eh, il rischio di raccontare le storie di altre persone, o è celebrativo o ancora di più autocelebrativo. Ma voglio dire, quest'ultima, quest chi conosce Vincenzo sa che questo è proprio è molto lontano dalla sua realtà, ma non è neanche celebrativo delle vite. È, è, è, non, dobbiamo lasciar, non dobbiamo celebrare queste persone, dobbiamo lasciarci provocare da queste persone. E, scusate l'immagine magari che sembrerà un po' banale ma, ma, ma mi è venuta dall'esperienza di vita io, io faccio parecchi chilometri in autostrada e nel, nel, nel piacentino oppure anche fra Torino e Milano di nebbia se ne trova sempre un sacco cosa hanno fatto? cosa ha fa fatto la società autostrada? un sistema che mette dei bolli arancioni ogni tot metri che quando la linea si fa fitta illuminano il percorso e rendono visibile il percorso dell'autostrada. Mi rendo conto che è la metafora è un pochino banale, però mi ha ricordato esattamente questo, è il compito della società, quella società che noi vogliamo andare in minima parte chiaramente a, a formare, ma voglio dire la società siamo tutti e quindi giochiamo questo nostro ruolo in questa società qui sto parlando di società, non di società autostrade, ma eh, il compito non è eliminare la nebbia, è impossibile eliminare la nebbia, è impossibile. E lavorare per eliminare la nebbia sarebbe tempo e perso e energie sprecate. Quello che dobbiamo fare è fare in modo che ispirandosi a altre luci, altre luci sorgano, questo è il senso di pubblicare libri di questo genere, questo è... Il senso del progetto che ci siamo dati come libretti. Quindi ringrazio veramente Vincenzo perché, perché lo ha capito. E, e quando uno si sente capito, insomma, <ride> fa, fa, sempre molto, fa sempre molto piacere. L'altra immagine che, che volevo darvi mi, mi è completamente sfuggita, quindi <ride> era, era su, su, sempre sul, sul progetto, però io penso che abbiate capito che cosa. Che cosa vogliamo fare con, con, questa, con questa casa editrice? E dopo la presentazione di questo libro è apparsa un'altra un un tessera. Siamo sicuri che riusciremo a comporre insieme una, una bella immagine. Grazie. Ultimissima domanda. E siccome oggi ricorrono i tre anni eh, dall'anniversario della strage di Strasburgo, in cui ha perso la vita Antonio Galizzi, era il dicembre appunto del 2018, eh, mi è venuto in mente prima quando si parlava di giornalismo e migrazione, perché insomma, tutti noi sappiamo che senza un'Unione Europea unita eh, non si possono eh, risolvere le grandi questioni che caratterizzano il nostro tempo e la migrazione è una di queste perché non si arresterà sicuramente. Antonio Garizzi lo sapeva ed era una persona eh, che faceva il suo lavoro in giornalista senza essere un eroe. Lo faceva eh, appunto quotidianamente, eh, in, in silenzio quasi. È una persona che è stata conosciuta solo da morta. Infatti, penso eh, Giovanni lo conosceva e lui lo ricorda come eh, appunto una persona normalissima. Ordinaria ma eh, comunque convinta di quello che faceva eh. e quindi volevo chiedere perché i testimoni sono ritenuti testimoni solo da morti? Non si potrebbe valorizzare queste persone accompagnarle anche in vita? Perché hanno bisogno di una comunità, non di eroi ma di una comunità che comunque accompagni il loro percorso? Sì, certo c'è dubbio che parte dei testimoni sono stati conosciuti anche in vita, come grandi testimoni, altri soltanto dopo, soltanto, soltanto alla fine, penso a Irena Sandler, che è la infermiera polacca che salvò migliaia di bambini dal rete di Varsavia, mettendo assieme una rete Durante lo sterminio quotidiano, che era stato avviato dall'occupante nazista, ogni giorno ne venivano presi 6.000, 10.000, e per giorni e giorni e giorni, giorni c'era questo carico di sterminio. Il dal che veniva indirizzato in tanti. Era in assieme questa rete di volontari, di associazioni, di gruppi, di famiglie e portano fuori dal ghetto questi bambini li nascondono nei sacchi, nelle borse li narcotizzano perché non piangano è una, una storia straordinaria e poi lei che fra l'altro appartiene proprio alla categoria delle vite tumultuose perché poi ha, ha, un marito, si divorzia sposa un altro, poi muore il secondo si risposa col primo quindi una storia affascinante anche da questo punto di vista lei si è sempre definita e io la scrivo una pessima madre, avevo due figli e una, una, una cattiva moglie quindi no? questa, questa grandissima donna che poi viene perseguitata in, in patria sotto il comunismo perché era figlio ebrea quindi poi con, con la nascita con la nascita dello Stato di Israele, così eh, l'antisemitismo sorge anche in contemporanea con la politica anti-israeliana, no? e quindi sorge l'antisemitismo anche nei paesi comunisti in funzione anti-israeliana. E quindi lei patisce anche questo, anche perché poi lei era, lei era socialista e non era comunista, no? e, e viene dimenticata, non dalle persone che ha aiutato. E a farla conoscere lei muore quasi centenaria, eh, non mi ricordo quanti anni eh, avevano, insomma, sono passati i 90 anni, eh, e a farla conoscere negli, ulti, negli ultimi anni della sua vita sono alcune studentesse americane che conoscono la sua storia, la intervistano e rifanno conoscere alla Polonia e al mondo la, la, la storia straordinaria di questa donna che aveva salvato mille bambini ebrei e se ne viveva tranquilla, appartata eh, venerata dalle persone che aveva aiutato ma con questa vita semplice, dimenticata no? quando pensiamo quanti eroi di cartapesta vengono celebrati in vita eh, così, ecco e quindi anche questo fa parte o oh, la Teresa Nira Bajon Teresa eh, nome francese questa ostetrica del Ruanda che, che, che lei nasconde, nasconde i, i, i, i tuzzi nella, nella, nella, in una montagna di mattoni che aveva nel, nel suo cortile durante la guerra civile e lo sterminio e, e ne salva 30, 35, a rischio della vita perché lì tutti si ammazzano, i vicini ammazzano i vicini, radio macete, burla ogni giorno, se non ammazzate l'altro siete dei traditori e sarete ammazzati. E lei questa donna semplice con cinque figli, questa ostetrica, che ne protegge 30, no? Finché, finché alla fine arriva arrivano i liberatori, tutti se ne tornano a casa e lei resta lì a fare lo l'ostetica tranquillamente. E io questa storia l'ho recuperata perché avevo conservato un articolo di un reportage di Repubblica di vent'anni fa e che avevo conservato, cioè questi testimoni nascono anche a lungo lavoro. Nessun altro ne aveva parlato, ho cercato su internet ed ho trovato alcune notiziole in un libro pubblicato in inglese di difensore, di ecco, dimenticata a livello mondiale e lei di questo non se ne è mai preoccupato. Adesso sarà morta, nessuno l'ha ricordata quando è morta, però la, la, la sua luce adesso... Grazie, grazie grazie. grazie davvero anche di questa commozione allora dopo noi ci salutiamo l'autore è disponibile per firmare le copie prima andrà a rispondere in questa intervista alla RAI così la sua voce girerà anche nelle case dei Trentini speriamo che arrivi anche ai palazzi della politica grazie a voi perché siete venuti qui oggi vi ricordo che ci saranno altre due presentazioni Ho già provato per i palazzi della politica <ride> a suo tempo <ride> Ecco, ci sarà una presentazione a Romelletto giovedì e una Brandonico in casa eh, sabato. Se qualcuno di voi comunque avesse, trovasse altre occasioni, avesse altri suggerimenti da dare per qualche altra presentazione, capite che non si tratta di parlare di un libro ma di parlare di persone. Ecco, grazie ancora ai colleghi, a tutti e buona, buona Natale. Buona Natale.